Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Parabola del buon samaritano, occasione preziosa per verificare un po' la salute del nostro cuore. Parliamo tanto d'amore, bene, vediamo a che punto siamo. Anzitutto il contesto. Gesù ha appena incontrato uno scriba aiutandolo a cogliere che per avere in eredità la vita eterna è necessario amare Dio con tutto se stessi e il prossimo come se stessi. Dunque lasciarci amare da Dio, accogliere il suo amore nella nostra vita e corrispondergli continuamente amando il nostro prossimo. Siamo nati per conoscere l'amore del Padre, per imparare ad amare, e amare è un verbo transitivo, cioè si ama concretamente qualcuno. Infatti Gesù dice allo scriba, hai detto bene, fai questo e vivrai, ma quello, volendosi giustificare, disse chi è il mio prossimo? La parola prossimo nella società dell'epoca di Gesù indicava solitamente chi è più vicino, il connazionale, quello della stessa religione, il concetto si andava ampliando, ma ancora c'erano varie restrizioni e chiusure in questo senso. A noi sembrerebbe un ragionamento lontano dalla nostra sensibilità, ma assolutamente non è così. Pensiamo già alla tendenza umana che abbiamo a settorializzare, a separarci, a distinguerci in classi e categorie. Io sono del centro, tu sei della periferia. Io sono del paese pinco, tu sei del borghetto pallo. Io sono del nord, tu sei del sud. Io sono europeo, tu sei extracomunitario io sono nobile, tu sei di una sottoclasse, non meriti". L'elenco potrebbe continuare e purtroppo a volte tocca anche le comunità cristiane. Noi siamo quelli che frequentano, quelli sono lontani. Noi siamo di questo gruppo, quelli sono una sottoclasse, non ne fanno parte. È chiaro che a volte abbiamo le pigne nel cervello, cioè modi di pensare frutto anche della nostra cultura, limitati, errati, che vanno purificati dal Vangelo. O quante volte le persone chiedono ma chi devo fare del bene? Ma uno così lo si può amare? Ecco allora che Gesù racconta la bella parabola del Samaritano. Un uomo incappa nei briganti che gli rubano tutto, lo picchiano e lo lasciano a terra mezzo morto. Passano un sacerdote e un levita, due persone influenti nella società, due religiosi praticanti, vedono quest'uomo ma che fanno? Passano oltre, non solo, passano proprio dall'altra parte della strada. Non sono stati capaci di fermarsi per spendere alcuni minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto. Perché? Perché per loro quell'uomo ferito era un problema. Forse perché per le regole di purità che gli israeliti si erano dati toccarlo significava diventare impuri, inadatti al culto. Comunque Vada era per loro un intralcio al loro rapporto con Dio, era un intralcio allo schema dei loro programmi quotidiani. Può capitare anche a noi di percepire come un intralcio, come un problema, la sofferenza di un altro? Può capitare di vedere che una persona sconosciuta sta male? O viene aggredita o viene investita e anziché fermarci fuggiamo o ci teniamo a distanza magari riprendendo pure la scena con il cellulare? Può capitare di vedere in lontananza un povero e cambiare marciapiede? Può capitare di vedere la sofferenza di tanti anche in questo tempo di assurda guerra e cambiare canale della tv come se nulla fosse senza chiederci ma cosa posso fare io? Può capitare di vedere la moglie, il marito, i figli stanchi o che hanno bisogno di noi e invece di fermarci continuiamo la nostra corsa personale? Ognuno pensi alla sua vita e risponda. In fondo qual è il problema? Essere così concentrati sulle nostre necessità al punto che la vista di qualcuno che soffre ci disturba perché non vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questo, diceva il Papa, è il frutto di una società ammalata e di un cuore ammalato. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente. Siamo cresciuti in tanti aspetti, ma analfabeti nell'accompagnare, nel curare, nel sostenere i più fragili e deboli. Invece, miei cari, la sofferenza e il bisogno degli altri è bene ricordare che sono una chiamata, una chiamata a donarci. Chiaramente uno deve valutare poi reali necessità e urgenza delle situazioni, ma c'è da esercitarsi nel dono di sé, da allenarsi nello spezzare il nostro ego. Questo fa sì che possiamo essere davvero nella vita. Non solo. Come ancora ci ha ricordato Papa Francesco nella Fratelli Tutti, in quelli che passano a distanza c'è un particolare che non possiamo ignorare. Erano persone religiose indica il fatto che credere in Dio e adorarlo non garantisce di vivere come a Dio piace. Una persona di fede può non essere fedele a ciò che la fede stessa esige, in primis l'amore, la carità. Per questo San Giovanni Crisostomo disse «Volete onorare veramente il corpo di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo, non onoratelo nel tempio con paramenti di seta, mentre fuori lo lasciate appatire il freddo e la nudità». Il paradosso, conclude il Papa, è che a volte coloro che dicono di non credere possono vivere la volontà di Dio meglio dei credenti. Tornando alla parabola, ecco arrivare un samaritano. Per un giudeo sentire la sola parola samaritano faceva quasi venire l'orticaria, altro che prossimo. Era considerato uno scismatico, un impuro, un eretico. Grande dunque la provocazione di Gesù. Luca ci consegna la concretezza della carità di quest'uomo. Il samaritano arriva... Vede a terra quest'uomo mezzo morto e si lascia semplicemente toccare il cuore da quella sofferenza. Vede e sente compassione. Luca usa il verbo splankno, è usato per indicare proprio la compassione di Gesù. La misericordia è il verbo che indica il movimento delle viscere materne. È quella compassione che dà vita perché diventa cura concreta della vita. Quest'uomo si ferma, cura il malcapitato, lo porta alla locanda, paga due denari sono due giornate di lavoro, e promette che se necessario pagherà anche il resto, finché ce ne sarà bisogno. Miei cari, qui abbiamo una scuola bellissima di carità. Notiamo quattro punti. Primo punto, il samaritano gli ha donato il proprio tempo. Sicuramente aveva i suoi programmi, i suoi impegni, la sua giornata, ma è stato capace di mettere da parte tutto davanti a quel ferito che non conosceva e donargli il tempo necessario siamo diventati avari anche del tempo. Quanto danno fa questo nelle famiglie, nell'educazione, nelle comunità religiose, vivere come arcipelaghi, come un insieme di isole staccate però tra di loro. Quanto è prezioso, quanto è importante donare tempo, donare attenzione agli altri perché gli altri stiano meglio, perché gli altri possano fiorire, poi, secondo punto, il samaritano fa il bene che può. Vedete, Dio non ci chiede l'impossibile, ma il bene possibile. Non ci chiede di risolvere tutti i problemi del mondo, ma di, di prenderci cura di quelle persone con le quali veniamo a contatto. Viceversa, come dice la scrittura, chi ha la possibilità di fare il bene e non lo fa, commette peccato. Oltre al male commesso, dovremmo imparare a confessare anche il bene omesso. Terzo punto, il samaritano si prende cura della persona per il tempo necessario. Noi a volte siamo quelli della carità frettolosa, degli istinti caritativi per cui lì per lì in preda allo slancio diamo, poi arrivederci e grazie. Può nascondere la cura del proprio ego, faccio qualcosa per sentirmi bene. Oppure mettiamo in atto la pastorale degli eventi, dove ciò che conta è far rumore, non il vero bene della gente. Ecco, il samaritano fa tutto il bene possibile per tutto il tempo che serve. Quarto punto, il samaritano affida il mal capitato alla locanda, cioè si lascia aiutare, non pretende di risolvere tutto lui, ma consegna a quella persona appunto al locandiere. Noi non siamo degli assoluti, dobbiamo imparare a collaborare per meglio aiutare. E questo vale a qualsiasi livello, a livello umano, nell'accompagnamento spirituale, a livello pastorale. Se ad esempio mi rendo conto che quella persona ha bisogno di altro, di uno specialista, di una persona più preparata, di una comunità religiosa, ma indirizziamo le persone verso il loro bene, assicurando la presenza, la preghiera, ma non leghiamo egoisticamente a noi la gente. Ciò che conta è il vero bene delle persone. Infine Gesù domanda allo scriba, quale di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che aveva incontrato i briganti? E giustamente rispose, quello che ebbe compassione di lui. E Gesù vai e fa anche tu così. Siamo partiti da chi è il mio prossimo, siamo arrivati a di chi ti fai prossimo. Cioè il prossimo non è l'altro o non sono alcune categorie di persone, il prossimo è colui al quale tu ti fai prossimo. Questa domanda può diventare una sorta di esame di coscienza. Io oggi, di chi sono stato prossimo? Come mi sono preso cura della vita che Dio mi ha messo accanto, che mi ha affidato? Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che Dio per primo si è fatto e continua a farsi nostro prossimo. Tutto comincia dall'accogliere quest'amore e imparare a nostra volta a farci prossimi gli uni degli altri. In fondo, come ci ha ricordato Papa Francesco, davanti a chi soffre non c'è più distinzione tra abitante della Giudea o della Samaria, né sacerdote né commerciante. Semplicemente ci sono due tipi di persone, quelle che si fanno carico del dolore e quelle che passano a distanza. Ma, miei cari, vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile. Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita. Questo ci deve indignare fino a farci perdere quella falsa pace frutto dell'egoismo e lasciarci sconvolgere e smuovere dalla sofferenza umana che ci interpella. Questa è dignità, questa è l'unica via per costruire un'umanità più fraterna e solidale. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!